Amici di Crino, bentornati con Mr. K, siamo nel 2019 e allora abbiamo voluto cambiare un po' le cose, infatti oggi siamo nella nostra nuova postazione per iniziare subito con un nuovo video. Di cosa si tratta? Non ve lo dico. Ve lo dico, ragazzi, oggi parliamo di lame a nastro bimetallica. Ti ricordi cosa vuol dire bimetallica? No. Beh, 2019, anno nuovo, ma tu sei sempre lo stesso di una volta. B sì, bistro. bistro francese, ma due volte stronzo Arrivederci Africano maleducato. Parliamo di bimetallico naturalmente quando abbiamo un carrier di supporto Collegato ad uno stretto ma che... non capisco l'italiano Vabbè, In parole povere si tratta di una banda di supporto in acciaio per moglie Accoppiato a un filo tagliente in acciaio super rapido In questo caso al cobalto 8 x Oggi nello specifico andiamo a vedere la nostra lama bimetallica 25016 che a differenza di una comune lama bimetallica cosa in più? La peculiarità di questa lama infatti è l'esclusivo design del dente. Il design del dente rivolzato sul dorso consente una massima riduzione dei fenomeni di rottura dei denti e allo stesso tempo aumenta la resistenza ad impatti e vibrazioni durante le lavorazioni. seconda caratteristica di questa lama è la stradatura maggiorata occhio che ci dice che effetti eh? ha questa stradatura maggiorata intanto ve la faccio vedere qui di là ah. Via, faccio vedere qui. Ci consente di avere una zona di taglio più ampia e quindi si vanno a ridurre i fenomeni di pinzatura del materiale sulla lama. La spoglia standard leggermente positiva a 3 ⁇ completa le caratteristiche della nostra lama bimetallica 2506. Ma per quale applicazioni posso usare questa lama Mr. K? Tranquilli ragazzi, adesso Mr. K vi dà la risposta. Yeah! <sussurra> Parliamo in questo caso di una lama universale, soprattutto pensata per i lavori di carpenteria. La nostra lama infatti può andare a lavorare sulle più disparate forme e spessore di materiali. Sì, ma il Mr. K sia un po' più specifico. Stai tranquillo che adesso ti dico tutto. Le possibilità di utilizzo infatti riguardano sia le sezioni interrotte come tubi o profilati, sia le sezioni piene che possono essere singole oppure disposte a fasci. Oh, oh, oh. Capito. Per quanto riguarda i materiali che possiamo andare a lavorare, parliamo di acciai. Nello specifico possono essere acciai automatici, acciai strutturali o acciai al carbonio. Sul catalogo Crino. Ma è il nuovo catalogo Crino 2019! Brava, brava, brava! Sul catalogo 2019 Crino trovate la gamma completa delle nostre lame a nastro bimetalliche che vi ricordo possono essere utilizzate su tutte le vostre macchine segatrici. Possono essere utilizzate su tutte le vostre macchine segatrici a ciclo di taglio automatico o manuale. Queste erano le nostre lame a nastro bimetalliche, ragazzi, prima di salutarvi, vi ricordo che ci vediamo il 26 di gennaio a Napoli con il Meet the Bakers, ma vi consiglio di seguirci anche in diretta sulla nostra pagina Instagram, perché avrete la possibilità di fare domande in diretta ai nostri cari makers. 2019 è iniziato la grande, ragazzi, noi ci vediamo! Al prossimo video mi raccomando continuate a seguirci qui su tutti i social cercando Crino Tools, iscrivetevi a YouTube al nostro canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati con tutti i nuovi video della Crino, mi raccomando perché è 2019 come nel 2018, solo Crino fa forare, Sto forando, prego non mi disturbare. Ti fa forare, ti fa forare.